Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 25 febbraio, benvenuti a Mattino Insieme. C'è preoccupazione in Trentino per l'aumento dei contagi e per l'aumento dell'indice RT, mentre, come sapete, in Alto Adige è stato prolungato il lockdown. Per parlare degli argomenti di maggiore attualità, come tutti i giovedì, abbiamo ospite in studio Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina buongiorno, buongiorno Diego Buongiorno buongiorno Marco Come sempre cercheremo di capire meglio E di inoltrarci proprio nelle pagine del settimanale diocesano Così come ha annunciato prima anche il rassegna stampa Il nostro Alessio Kaiserman Ecco voi avete titolato oggi Ripartiamo dai giovani E avete fatto proprio questo viaggio Un po' alla scoperta dei progetti Degli oratori e delle parrocchie con uno sguardo ai più giovani, con uno sguardo al futuro. Sì, in più occasioni anche il nostro Arcivescovo ha segnalato come i giovani siano fra i più colpiti dalla pandemia, siano i più eh, poveri da questo punto eh, di vista e ev evidentemente questa situazione di un logorio determinato anche dallo spuntare di nuove varianti e dal protrarsi del lockdown, espone questa condizione giovanile a delle ripercussioni che potranno essere anche di lungo periodo e proprio a partire da questa considerazione alla domanda che viene da molti giovani di poter eh, tornare a frequentarsi in presenza, poter eh, mobilitarsi anche con iniziative di aiuto agli altri, insomma di vivere la vita in pienezza abbiamo ci siamo proposti di fare una ricognizione almeno negli ambienti ecclesiali e siamo partiti proprio dall'associazione Noi Trento che coordina quasi un centinaio di oratori qui in Trentino, cercando di eh, cogliere quali sono le novità in questo campo. Ad esempio risulta che ci sia un'operazione ascolto proprio nella fascia dei giovani tra i 20 e i 30 anni per cercare di cogliere le esigenze ma anche le proposte che diano veramente spazio ai eh, giovani e non li facciano eh, sentire in stand by più di altre realtà. E proprio ai giovani, e non solo, eh, è dedicato proprio l'editoriale di questa mattina, che firmi tu Diego, alla generazione Covid, no? come la possiamo... Purtroppo definire suo sì, malgrado. Certo, rischia di essere un po' un'etichetta, ma eh, non c'è dubbio che eh, anche la didattica a distanza, eh, anche se viene praticata insomma, in percentuali eh, ridotte, eh, ha veramente privato i nostri ragazzi di molte ore vita, perché non è solo l'apprendimento, ma è l'andare a scuola, uscire, cambiare ambiente, dialogare, relazionarsi con persone adulte rispetto ai propri eh, familiari. Da questo punto di vista noi diciamo insomma, di essere anche piuttosto contrario ad un eventuale eh, prolungamento delle scuole fino a, a fine giugno. Eh, bisogna fare di più, non è soltanto la next generation un, un problema di, di risorse, di fondi, è una determinazione del mondo adulto accogliere questo disagio che abbiamo visto, sappiamo dalle relazioni anche dei riflessi sul piano psichico, coglierlo e trovare delle, delle risposte che a questo punto non possono più attendere perché qualche mese fa potevamo dire a pandemia finita, ora eh, rischiamo di avere una pandemia endemica e i nostri giovani eh, davvero dicono non ne possiamo più eh, noi siamo fatti per così dire, per vivere all'aperto, per avere relazioni che non siano soltanto virtuali e mh, credo che sia un, un problema del nostro tempo al quale come settimanale diocesano ci siamo impegnati a dare molta attenzione. Ecco, anche tu Diego, ovviamente come padre hai dei figli anche molto giovani, uno è stato anche nostro ospite qui a Mattino Insieme. Che indicazioni dai e tu appunto che segnali cogli appunto nei ragazzi giovani? Sì, beh, evidentemente quanto si scrive, quanto si dice poi è molto influenzato no? anche da quanto si vive nelle proprie case. E, sì, sì, si coglie il logorio, ecco, perché mentre insomma, in primavera, anche in autunno, dopo quella sorta di pausa forse un po' troppo allegra che abbiamo vissuto in estate, ora c'è, non dico la rassegnazione, ma la, la, la stanchezza, la, la difficoltà, soprattutto eh, quel timore che deriva dal constatare che questa questa realtà potrebbe durare ancora molto a lungo e quindi il bisogno di um, rivedere eh, gli amici ma in modo eh, pieno di frequentare altre realtà penso anche alla dimensione dello sport che eh, per tanti giovani è, è vitale insomma, è al di là dell'aspetto della, dell agonistico c'è cioè proprio l'aspetto della socializzazione in molti casi Alcune attività completamente sospese e hanno provocato insomma delle, delle problematiche, eh, non solo di tipo fisico, ma anche psicofisico. E parliamo anche di università, perché ve ne occupate voi, anche voi questa mattina su Vita Trentina. Lo sappiamo, l'altra sera è stato eletto il nuovo rettore dell'Università di Trento e anche voi avete avuto modo insomma, di porgli, mi pare, qualche domanda. Sì, ehm, è un po' una consuetudine, i lettori giustamente vogliono sapere quali sono le idee che guideranno l'università nei prossimi anni. La novità è quella di un rettore cresciuto in casa, si potrebbe dire, da studente a, a rettore, come abbiamo titolato, il primo a essersi laureato nella nostra, nel nostro Ateneo e ehm, ci siamo appunto fatti spiegare su quali eh, direttrici intende muoversi. Ecco su che direttrici in particolare, Ma, tu che impressione. Floriana molto... ha riassunto in due, in due parole: quella dell'autonomia, dell quindi un dare eh, sostanza a questa specificità dell'Ateneo Trentino, che forse negli ultimi anni ehm, si è un pochino. Eh, Persa e l'altra è quella del dialogo con il territorio e con tutte le altre realtà della ricerca, della didattica, il mondo della scuola e evidentemente l'università non può essere un mondo a parte e più eh, sono le ricadute anche sulla, sulla realtà produttiva, sulla vita sociale e anche sulla crescita culturale della nostra terra eh, meglio è. La classifica è buona a livello nazionale, ma mh, si può sempre fare meglio. Nella tarda serata di sabato è arrivata la notizia del Vescovo Lauro che è in isolamento perché appunto ha contratto il Covid-19, anche di questo parlate, anche se il Vescovo dobbiamo rassicurare tutti, insomma è decisamente in buone condizioni, no? Sì, c'è un affaticamento, qualche linea di febbre, però speriamo appunto che eh, la c. Vescovo possa completare la, uh, il contagio in forma leggera eh, ha raccolto molti messaggi, li ha rilanciati dicendo di pregare per chi eh, ehm, si trova in condizioni eh, peggiori. È eh, certamente un'esperienza um, che arricchirà, no? come sempre avviene, eh, ciascuno di noi, e sicuramente ne trarrà anche qualche indicazione nuova per il suo magistero che comunque. È stato molto molto attento, molto presente a cogliere dalla, dalla gente le eh, ripercussioni insomma, della pandemia anche sul piano spirituale. Non possiamo chiaramente non parlare di vaccini, ve ne occupate in prima pagina e poi nelle pagine interne sul settimanale diocesano di questa settimana, mentre lo dicevo prima in apertura c'è molta preoccupazione per l'aumento dei contagi in Trentino. Sì, noi questa settimana ci soffermiamo sul tema delle licenze, del cosiddetto vaccino aperto, un tema peraltro molto, molto presente anche sulle pagine dei giornali di oggi. Ci siamo, abbiamo scoperto che c'è un docente dell'Università di Trento, il professor Mauro Caso, che abbiamo intervistato, che è appunto tra i capofila nel richiedere a livello nazionale una un intervento normativo degli strumenti giuridici, a suo avviso da esperto possibili per eh, cercare appunto di eh, arrivare il più possibile a far prevalere il principio della tutela della salute pubblica rispetto a quelle che sono le norme restrittive sulle proprietà e sulle licenze che in me comportano spesso il fatto che poi soltanto i paesi più ricchi e all'interno di questi chi ha maggiori possibilità a adottarsi dei vaccini più sicuri. È una questione più volte richiamata anche dal Papa, è evidente che anche la ricerca in questo campo è molto importante per arrivare ad avere appunto un vaccino libero. Questa settimana siamo stati ovviamente tutti turbati dal femminicidio di cortesano e anche nelle chiese trentine ci sarà un'iniziativa molto particolare. Sì, è una ripresa di un'iniziativa, quella del sedio, della sedia vuota, che era partita proprio un anno fa e che prevede appunto di lasciare nelle chiese un posto vuoto, ricordo, Don, delle donne vittime della violenza. E sono otto, lo ricordiamo, negli ultimi otto anni e il femminicidio di, di Cortesano ecco, eh, avrà un riferimento anche domenica nelle chiese, è proposta una preghiera specifica per Deborah e per le altre vittime e anche la diocesi si è unita a, attraverso il delegato vescovile Don Cristiano Bettega quella sorta di lettera appello che un gruppo di uomini ha rivolto alla società trentina perché proprio da parte di noi maschi ci sia una presa di, di assunzione, di responsabilità sul piano culturale ma non solo, anche con gesti concreti, quindi questa sedia rossa eh, che apparirà nelle chiese trentine darà visibilità a ecco, questa eh, realtà purtroppo tragica anche nel nostro Trentino. E proprio a quell'appello quell degli uomini contro i femminicidi e contro la violenza eh, ci occuperemo abbondantemente poi nel corso della puntata di questa mattina. Torniamo alla prima pagina di Vita Trentina per parlare di sport perché c'è stato un successo, passatemi il termine, mondiale tra virgolette di Luca De Aliprandini che ha tenuto veramente alto, Diciamo così, l'onore del Trentino ai mondiali di Cortina. Sì, ha salvato anche i mondiali dei, dei colori azzurri, un'edizione appunto veneta che però rischiava di eh, finire piuttosto male per la nostra squadra di sciatori e l'atleta. Ecclesiano, anche se vive a Riva Del Garda, ha dimostrato finalmente le sue grandi eh, doti e ha ottenuto questo argento che anche in termini storici si presenta come uh, un risultato di, di assoluto rilievo. Nell'intervista Dali Pandini conferma anche la sua tempra, la sua grinta, la sua fame di ulteriori eh, successi. Andiamo a Rovereto perché nella cronaca dalle valli vi occupate un po' proprio del Rovereto che verrà, no? Con il possibile interramento della ferrovia. Sì, è un filone che abbiamo inaugurato con la copertina della settimana scorsa, questa realtà delle città senza auto, insomma della transizione ecologica e Rovereto ha visto la Giunta incontrare la, la provincia per mettere a punto eh, i progetti realizzabili a breve anche sulla base dei contributi del Re Recovery Fund e ehm, abbiamo parlato con l'assessore competente ehm, e eh, raccontiamo ai nostri eh, lettori appunto i, i progetti più eh, a breve termine, compreso appunto l'interamento della ferrovia e soprattutto un legame più stretto tra la città e eh, la periferia. Questa può essere... Veramente la sfida tra l'altro la periferia di Rovereto sia verso gli Arda che a, a nord o a est è particolarmente ricca anche di richiami naturalistici, anche storici e quindi eh, non c'è dubbio che la, mh, la trasformazione urbanistica potrebbe insomma, eh, arricchire anche sul piano eh, del richiamo turistico la città della Quercia. Sempre dalle pagine dalle valli c'è appunto un articolo che mi ha particolarmente incuriosito ed è quello sugli asini antibullo. Di che cosa si tratta? Ma si tratta di un'iniziativa eh, eh, messa eh, in campo da, da, un, da una realtà del, dell'Alto Garda che eh, sfrutta per così dire la ehm, eh, capacità insomma terapeutica dell'allevamento degli asini per ragazzi che siano in difficoltà con il bullismo, sia in generale che abbiano problemi di aggressività o che magari l'abbiano eh, anche subita. L'esperienza, la letteratura ha dimostrato ormai come questi eh, animali, proprio per le loro caratteristiche, siano eh, terapeutici nel far scaricare l'aggressività e quindi dei progetti mirati per eh, ragazzi che così in modo molto eh, naturale, molto informale possono eh, migliorare la loro situazione eh, psicologica, possono sperimentare attraverso fratello asino una salute e un benessere magari da riconquistare. Veramente molto, molto interessante questo spunto. Io ringrazio molto Diego Andreatta, direttore di te. Vita Trentina. Non ho dimenticato nulla stamattina? No, come sempre no, anche se mi auguro insomma, che i nostri lettori poi troveranno anche altri spunti sulle 36 pagine del nostro settimanale.